Grazie. in estremo silenzio le vite che di dici e i figli con un di voce, carezzando i conviene piedi con conviene terra conviene conviene daver da vissuto conviene conviene conviene conviene respiro, conviene conviene conviene conviene conviene conviene conviene conviene conviene Chiaro gruppo! Sapore! chiamo lei